Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video del nuovo anno. Allora, mi era stato chiesto, scusate, di fare un scusate, ma sono raffreddata, facevo che respirare. Comunque fare un video sul mio primo video che è stato fatto un video reaction. Avevo usato Movie Maker quindi cambiato totalmente qui avevo fatto il sole tipo la terra girava la carina sì questi erano i vicoli come vedete erano veramente stretti Era molto carina come città, veramente tutta, tutta così, veramente piccoli case di pane. No? E soprattutto era un labirinto, cioè ci si perdeva molto facilmente. Stiamo ancora sperimentando con degli fade out, di, con le transizioni. Era, era tutto così scalabile, non, non si capiva niente. si sì, perché poi alla fine avevo preso il gelato e ho detto oh, ma si sì, facciamo il video questo era uno sbaglio era, era, era il museo che era stato, c'era una mostra lì in quel momento vabbè eh, eh, Ascoli Picciera questo eh, diciamo che è totalmente cambiato come video adesso adesso posso mettere comunque effetti speciali, posso migliorare, devo ancora migliorare sicuramente, però comunque è un po' cambiata sicuramente la grafica perché è migliorata perché uso dispositivi molto più evoluti, di immagine catture, quindi videocamera più megapixel, però comunque ci sta, erano i primi, giusto per approcciarmi e capire come com com funzionava. È Veramente strano cioè proprio adesso che uso sony vegas rispetto a movie maker è una roba totalmente diversa è bellissimo fantastico Anche lì devo ancora imparare a usarlo tantissimo perché è pieno di robe Però si sì, dai E altre cose boh, niente Sembra strano, non, non vado quasi mai a rivedere i, i vecchi video. Chiudiamo tutto qua. Si, sì. ok, si, sì, no. Sembra strano, però mi sono reso conto anch'io che alcuni passi avanti li ho fatti rispetti, rispetto a quelli di una perché Una volta facevo così, tanto per adesso mi organizzo e so già cosa devo fare più o meno. Quindi niente, per questo video è tutto, io vi ricordo di iscrivervi commentare, lasciare dei like e condividere a chiunque E... Mi piace